Ciao, sono Marco, sono al termine di una corsetta meravigliosa su, come vedi, un percorso fantastico e voglio condividere con te un pensiero che ho fatto durante questa settimana passata ascoltando una coppia che diceva al proprio figlio di circa 12-13 anni vedi, dovresti essere come lui che devi saper fare un po' di tutto ora io sono veramente molto bravo a fare quasi tutti i lavori manuali, io credo non, so, non mi sono mai trovato eh, a disagio nel realizzare, eseguire anche lavori che non avevo mai fatto e sono comunque riuscito a realizzarli. Parlo di lavori manuali. Ma saper fare un po' di tutto non è il segreto, non è la cosa giusta. Non è questa la via che conduce al successo, alla felicità, a tutto quello che vuoi. Io non mi permetterei mai di dire a un genitore come educare il proprio figlio, per carità, mai però questa è una realtà che tutti quanti dobbiamo prendere in considerazione non devi essere bravo a fare un po' di tutto questa è la fregatura che ha preso me perché a me hanno detto così quando ero bambino l'ho preso in parola e sono diventato molto bravo su moltissime cose specialmente i lavoretti manuali e non solo, sono bravo anche su altre cose non posso dirlo senza timore di smentita ma nei lavori manuali sono pressoché non dico imbattibile ma quasi ne ho conosciuti pochi al mio livello per lo meno anche nella quantità di lavori manuali, poi su un lavoro manuale specifico magari certo ci sarà ovviamente chi mi supera, in ogni caso tornando al discorso centrale non devi essere bravo o brava a fare tante cose, devi essere uno specialista o una specialista in una cosa, una sola, perché se sei bravo bra o brava ma bravissima o bravissimo in quella cosa, beh credimi hai la strada spianata per quello che riguarda la felicità, il successo, tutto quello che vuoi. Soprattutto se quella cosa in cui sei eccellente, e il video sull'eccellenza l'ho già fatto, sul come raggiungerla, soprattutto se la cosa su cui sei eccellente è qualcosa che ti appassiona fortemente. Ed è questo il mio consiglio. Trova una cosa che ti appassiona tantissimo e diventa il migliore o la migliore specialista in quel settore, attività o disciplina. Questo è il mio consiglio migliore proprio. Io spero di esserti stato utile e soprattutto spero che tu prenda in considerazione questo messaggio che voglio darti in questa piccola pillola di formazione off-road. Io continuo la mia passeggiata di defaticamento e ti saluto con un abbraccio. Ciao.